Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Oggi è allenamento upper body and core Iniziamo subito perché uh, è freddo quindi ho bisogno di riscaldarmi Allora, inizio con un riscaldamento a corpo libero Metto i miei guantini, faccio un mini circuito Non a tempo ma a numero di ripetizioni Senza pausa fra un esercizio e l'altro eh, Riposo soltanto alla fine quindi gli esercizi sono lateral push up parto da una posizione di plank centrale apro a destra piegamento chiudo apro a sinistra piegamento ne faccio 6 5 Control, lo sappiamo benissimo lo odiamo tutti ci si mette in quadrupedia ginocchia alzate e ci si sposta ok ne faccio 12 il che significa che parto da qua 1 2 3 4 5, 7 8 9 10 11 12 poi alligator push up Parto da, una posizione, uh, parto da una posizione di plank, vado avanti con un braccio e avvicino il ginocchio al gomito. Uno, due. Questo braccio si piega a 90 gradi. esercizio del riscaldamento 5 commandos quindi 1 2 3 4 5 mini circuito di riscaldamento lo ripeto tre volte adesso faccio un minuto di pausa consapevole che sia stato un riscaldamento assassino, ma adesso passiamo al focus di questo allenamento upper, allora facciamo super serie perché per me le super serie vanno veramente a stressare in profondità il muscolo e creare quello stress ciò che io cerco per le spalle ad esempio non faccio allenamenti così per le gambe perché quel tipo di stimolo alle mie gambe me le gonfia e basta, insomma i miei allenamenti upper e lower sono completamente diversi, infatti sembra che stia allenando due persone diverse Invece sono sempre io, uh, così è. Comunque, due esercizi in super serie: il pike push up che l'abbiamo visto l'altra volta E le spinte che le abbiamo viste anche l'altra volta Allora, pike push up, mi metto a piramide Spingo indietro 10 e poi faccio subito dopo le spinte che faccio da seduta perché voglio maggiormente isolare le spalle evitando di darmi la spinta con le braccia, con le gambe. Raga, lo ammetto: questo allenamento sarà devastante. Quindi faccio 10 e 10, riposo un minuto, due minuti e ripeto altre due volte, quindi tre giri per ogni super serie. Secondo esercizio: non è in super serie, ma è un semplicissimo rematore a 90 gradi o 45, con un peso. Io userò il manubrio visto che mi è ben comodo porto una posizione retta mi piego, piego leggermente le gambe posso farla a 90 gradi quindi da così tiro indietro comiti indietro, non a lato ben stretti oppure a 45 gradi così. però questo secondo me impatta molto di più sulla schiena molto meglio a 90 gradi quindi così ne faccio 10-12 esercizio serve per riprendere un pochino il fiato perché almeno per me finora è stato devastante questo allenamento mi raccomando quando tirate indietro e siete in punta tenete 2-3 secondi la posizione, stringete forte e poi lasciate controllando il movimento di ritorno 3 serie let's go oh. Oh, che fatica ok ora Non mi male oggi, non mi amare mai Alzate frontali Con la kettlebell E le tirate al mento Con il manubrio Quindi alzate frontali Posso farle da in piedi o da seduta Quindi braccia tese davanti a me Questa è la posizione di partenza E rispetto a quest'asse 90 gradi Scendo leggermente E salgo leggermente Oltre il parallelo E queste sono 10 ripetizioni al si fanno da in piedi quindi ho il mio manubrio in mano da qui Di miei esercizi preferiti anche questo in super serie 10 e 10 primo giro fatto altri due raga vi chiedo scusa è fortissimo questo regno base anche perché io sto veramente limitando i tempi di recupero in quanto è la mia pausa pranzo e devo anche mangiare insieme ad allenarmi quindi sto facendo praticamente tutto, tutto senza pausa, mi sto uccidendo. Comunque andiamo avanti con le super serie, do un pochino di riposo alle spalle perché sennò non riesco a fare l'esercizio che voglio fare dopo. Quindi Diamond Push Up per i tricipiti e Curl con il bilanciere per i bicipiti. Il Diamond Push Up io vi consiglio di farlo sulle ginocchia, penso che lo faccia anche io sulle ginocchia. Perché essenzialmente, allora, si mettono le mani una accanto all'altro, formando un diamante. Quindi così, una accanto all'altro, ben stretti, praticamente è un push-up stretto. Questo. Quindi si scende, le braccia sono ben strette perché si lavorano i tricipiti e si sale spingendo i tricipiti, ok? Qui, come dicevo, tutto chiuso, quindi ben stretto, a formare un diamante. Ne faccio cinque e perle con il bilanciere. volte mi odio quindi sto facendo 5 più 8 sono morta e faccio altri due giri allora la parte delle super serie anche con pesi e carichi finisce qui adesso voglio fare un circuito finisher proprio assassino finale a corpo libero upper body e addome ma andiamo a farlo dentro perché qui c'è la bufera che ho freddo Ok, come vi dicevo, mi sono spostata dentro, ecco, adesso ho la luce divina addosso. Dicevo, mi sono spostata dentro perché fuori c'era la tempesta e basta, c'è cioè, un freddo, non ne potevo più. Per questo mini circuito finale, colpo di grazia, a corpo libero, composto da tre esercizi, che sono i dorsali da stesa, questo è un esercizio molto interessante, che va a lavorare gli, i dorsali, quindi ci si stende per terra, si alza il petto, braccia sopra e tiro dietro. Come se stessi facendo una lat. Ho il petto alzato, tutto il resto del corpo è per terra, non lo vedete ma ve lo assicuro. Quindi da così, braccia dritte, tese e tiro dietro e stringo. Sembra facile ma credetemi è bello tosto se volete aggiungere resistenza potreste prendere uno di quegli elastici lunghi e sottili farlo passare davanti a qualcosa magari avete un palo, una pertica e tirare l'elastico io non ho nulla ma credetemi che comunque fatto così a corpo libero concentrandosi bene sul sentir lavorare le schiena vediamo io ho un modo per farvi vedere cosa deve lavorare che è quello di denudarmi Quindi Vediamo un secondo Vi metto sopra Oh che è top Bella sta ripresa Ok? Quindi, questo sono i dorsali da stesa. Secondo esercizio: plank avanti e indietro. Quindi mi metto in una posizione di plank avanti e indietro. Oh, dove andate? Oh, fotocamera, sta calma, eh? E terzo esercizio, i shoulder taps, che oggi non, ancora non li abbiamo fatti e sono uno dei miei esercizi preferiti. Quindi mi metto in una posizione di plank alto e... shoulder taps. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove ok? quindi 10, 10 e 10, 3 giri senza pausa fra un esercizio e l'altro, basta, devastante oggi raga, devastante, quindi dai quest'ultimo lo faccio insieme a voi così eh, facciamo un altro giro insieme e poi basta, vi saluto, allora ricominciamo, vedete, pause non esistono. Oggi devo far veloce. Uno, due. Dieci <susurra> plank Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Anche a corpo libero, si riescono a mantenere i muscoli. Yes. Anzi è proprio corpo libero <ride> e basta il mio workout finirà con un altro giro di questo mini circuito finisher finale spero che vi sia piaciuto allenamento principalmente upper body l'addome è stato coinvolto ma non tantissimo perché vengo dall'allenamento che vi ho postato in questi ultimi due giorni che era il circuito cardio più addominali quindi questa settimana ne avevo già fatti ma un pochino di richiamo non fa male ma non troppo